Come state? Oh, oggi non mi trovate immersa negli archivi a cercare dei vinili, bensì sono qui in, uh, in, nel, nel magazzino per vedere un po' insomma la roba che c'è, che non c'è, se funziona o non funziona dopo essere stata ferma per un anno a causa COVID perché, perché finalmente gli eventi ripartono. Yeah! E quindi insomma bisogna risistemare tutto quanto, ma noi domani mattina come sempre ci vediamo alle ore 9, vi aspetto puntuali per un'altra diretta, andrò a cercare anche dei vinili, non so quale sia ancora il tema di domani mattina, ma penso che questa notte mi verrà l'illuminazione. Io intanto continuo a mettere a posto, mi raccomando, eh, vi voglio puntuali alle 9, a domani, ciao!